Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E questo come vedete è un video un po' diverso, del resto c'è la mia faccia sul, sullo schermo anziché le mie mani come al solito, perché è un video di presentazione di una collaborazione che ho attivato con Creative Fabrica. E nella seconda parte del video ci sarà appunto spiegato nello de nel dettaglio che cos'è questa collaborazione e che cos'è Creative Fabrica, però volevo pure spendere proprio... Un minuto per spiegarvi a grandi linee di che cosa si tratta. Creative Fabrica è un sito eh, dove ci sono milioni, e non esagero, di risorse digitali. Risorse digitali di tutti i tipi e eh, quindi stiamo parlando di carte scrap, illustrazioni, loghi, eh, fonte bellissimi che potete utilizzare per qualsiasi tipo di eh, lavoro creativo. Tra l'altro sono tutti eh, da file eh, forniti di eh, licenza commerciale, quindi file che potete eh, scaricare, stampare e utilizzare per fare i lavori che eventualmente vendete e potete fare veramente di tutto. È una creatività a 360 gradi perché ci sono file anche, per esempio, che ne so, per il cucito, per il punto croce, cioè veramente vedrete quando vi faccio vedere il sito che c'è veramente di tutto. E ho deciso, dopo aver vagliato, appunto questa, questa proposta di accettare, perché ritengo eh, che possa essere veramente veramente utile per chi eh, mi segue da tanto tempo e quindi eh, volevo solo appunto fare due parole per spiegarvi che cos'è questo, questo creative fabbrica, eh, però adesso vi faccio vedere eh, nella seconda parte del video esattamente di che cosa si tratta e facendovi vedere sullo schermo come entrare nel sito, come muoversi nel sito e che cosa potete trovare. Questo è il sito Creative Fabrica, vedete? Qua eh, mettiamo subito traduci così ci vengono tutte le spiegazioni in, in italiano. Qua decidete voi se permettere le notifiche o gli aggiornamenti come preferite e qua ci troviamo nella videata del, del nostro del nostro sito. E allora in cosa consiste questo sito? Qua trovate risorse digitali di tutti i tipi eh, che potete acquistare, scaricare, stampare e, e utilizzare come meglio credete. Quindi eh, parliamo di eh, materiale digitale che potrebbero essere del, delle carte scrap, delle clipart, adesso vi faccio vedere, come quelle che voi comprate solitamente, come per esempio le carte che finora avete anche comprato da me, quindi non dovete fare nient'altro che eh, scaricare e stampare. Ma eh, in questo sito c'è dell'altro, nel senso che oltre le, eh, tutta la parte che riguarda eh, appunto eh, eh, le carte, piuttosto che i loghi, piuttosto che, c'è tutta una parte che riguarda i font che è interessantissima allora ehm, facciamo così partiamo da, partiamo da appunto dalla prima parte così andiamo un po per ordine e partiamo subito dai font allora ce ne sono tantissimi però io entro soltanto nella prima eh, nella prima parte qua nel, clicco sulla prima voce e vedete che mi si aprono eh, Già tantissimi font, qua ci sono 39.000-34 risultati, cioè io ci ho già passato delle ore per cercare di capire cosa c'era. Chiaramente ho guardato una, una infinitesima parte di quello che c'è, eh, perché c'è veramente di tutto per tutti i gusti e per tutte le, le necessità. E come funziona? In questo caso ci sono dei font, quindi boh, prendiamone, prendiamone uno a caso, prendiamo per esempio questo che tra l'altro vedo che è scontato, che si chiama matrimonio di mandala non so magari con le traduzioni in italiano i nomi sembrano un po' strani ma è questo comunque vedete allora questo è un font qua sotto vi fa vedere degli esempi di come appunto possono venire le scritte qua vi fa vedere tutte le lettere maiuscole minuscole con i caratteri speciali e qua sotto vi spiega a che cosa può essere per che cosa può essere utilizzato e, e vi dice che è praticamente è un font che potrete installare su Windows, su Mac, eh, ci sono guide per l'installazione, vi dice che potete utilizzarlo per andare per esempio a tagliare eh, il vostro vinile con Cricut e, altre, e Cricut e altre macchine da taglio, perché comunque... Questo è un font che andrete ad installare, magari poi vi farò eh, dei, dei video, se ne avete bisogno, me lo chiedete per farvi semplicemente vedere come scaricare un font e come installarlo sul computer, in modo che, eh, che voi possiate farlo senza problemi, ma vi assicuro che è una cosa veramente semplicissima. Quindi eh, qui ci sono appunto fonte, guardate sono veramente, non so io adesso salto un po' di pagine così giusto per darvi l'idea di quello che c'è, ma veramente avete bisogno di, qualsiasi, di una scritta particolare per fare qualsiasi lavoro particolare, qui stiamo parlando di, eh, di bigliettini, di disegnarvi voi delle carte, di disegnarvi un logo, di eh, farvi un, un post per... Eh, con delle belle scritte per i vostri social, eh, creare un, un articolo per un vostro blog, cioè le cose sono veramente infinite, mm, cioè, immaginate che cosa non potete fare, tutto quello che vi serve che potete fare con un font e qua ne avete veramente a migliaia. Per cui non mi dilungo in altre cose, ma avete capito, qua nei caratteri è un'infinità un di font. Se andiamo in grafica, anche qua vedete che c'è veramente di tutto. Allora, cerchiamo di capire. Eh, gli SVG 3D sono tutta una serie di eh, materiale eh, che potete utilizzare con la Cricut, con la Silhouette, con il plotter a taglio che avete, perché ci sono i formati SVG, PDF, eh, DXF, PNG, quindi tutti i formati vettoriali che vi servono per, ehm, per i vostri lavori. E poi vediamo un po' ho artigianato perché io li ho guardati ecco qua per esempio ci sono mi, milioni di, di scritte già fatte con eh, loghi che voi potete eh, inserire stampare così come sono oppure se volete anche qui Vedete che sono tutti file SVG e quindi potete tranquillamente farli tagliare, farli tagliare il vostro plotter, quindi immaginate cosa non c'è. Poi salterei tutta una parte che comunque è interessantissima, vabbè guardiamo ancora questa, libri da colorare, libri da colorare, voi trovate appunto queste immagini dove, eh, che, prendiamone una a caso, ecco guardate questa dove ci sono delle cose che voi potete stampare, per esempio per fare un bigliettino ve lo stampate, sono in PDF. Eh, c'è cioè pdf png svg quindi i formati sono sempre tantissimi quindi avete anche le ps che è un formato vettoriale stampate colorate vi create il vostro bigliettino per esempio cioè, mh, adesso io vi dico quello che è eh, materiale didattico quindi c'è una marea di materiale, materiale didattico per far per i bambini Ci sono, andatevi a guardare modelli uncinetto maglieria punto croce quindi non stiamo parlando solo di scrap ma c'è veramente un'infinità di modelli di cucito aspettate perché l'ho perso ok eh, loghi prodotti allora andiamo un po' illustrazioni che questa è una cosa che sono sicura che vi interesserà ecco qui abbiamo eh, di tutto di più allora qua ci sono illustrazioni di tutti i tipi voi li potete scegliere per genere per esempio entriamo in questo giusto per farvi vedere questa è una clip art relativa a ai girasoli quindi voi avete vedete tutti questi disegni che potete utilizzare come meglio credete quindi vedete che qua sono stati stampati su magliette piuttosto che sulle tazze quindi stampate poi col metodo della, della del trasferimento immagine avete fatto tutto potete fare quello che volete oppure eh, potete eh, potete anche stamparveli utilizzare per i vostri lavori scrap o per utilizzare per disegnarvi le carte che preferite quello che volete e inoltre, quando entrate in un prodotto, oltre a spiegarvi appunto quali sono i formati, tipo qua stiamo parlando di sette file singoli PNG, quindi vuol dire che hanno lo sfondo trasparente, a 300 dpi ad alta risoluzione, quindi voi ve li potete gestire come volete. Avete ancora una tag dove potete andare ancora a scremare e a cercare altre cose, quindi vi assicuro che vi perdete, per quello vi dico che è una cosa infinita. Una cosa importantissima è che tutti i file che voi trovate in questo sito e che potete scaricare sono muniti di licenza commerciale. Licenza commerciale cosa vuol dire? Voi andate qui, poi c'è leggi, ve lo faccio vedere la nostra licenza commerciale, mettiamo sempre il traduci, Okay, vi fa vedere eh, la licenza di abbonamento dove vi spiega tutto quello che potete fare e quello che non potete fare con le immagini. Vi assicuro che ve lo leggete ma le cose che pot non potete fare sono veramente poche. Chiaramente per esempio, per farvi un esempio eh, banale, è prendere l'immagine che avete comprato e venderla a vostra volta sul vostro sito. ecco, Quella sicuramente non è una cosa etica. A prescindere, ma è una cosa che vi è dato fare. Poi per il resto potete vendere tutti i prodotti fisici che utilizzate, che, che, che fate utilizzando il materiale digitale, leggete, ma veramente potete fare qualsiasi cosa. Quindi tutti i file che scaricate sono muniti di licenza commerciale. Questa è una cosa importantissima. Quindi vi andate a leggere la licenza e capite di cosa si tratta. Potete veramente fare di tutto. Ora voglio farvi vedere invece... Qua sempre in grafica ero andata alle illustrazioni sfondi, per esempio. Gli sfondi, eccoli qua, avete dei veri e propri pacchetti eh, scrap eh, già fatti, già solo semplicemente da stampare. Non so, prendo, ho preso questo a caso e qua ci sono tutte queste mappe. Sotto, come al solito, vi spiega eh, che avete 16... Eh, disegni 12x12 in formato jpeg a 300 dpi quindi ad alta risoluzione qua vi fa vedere le cose sì, dello stesso, dello stesso designer perché potreste seguire un designer e guardare tutte le cose se vi piace lo stile che ha disegnato quindi ci sono vari modi poi di, eh, di ricerca e, e vi assicuro appunto che c'è di tutto e poi ci sono un, una serie di altre cose nell'artigianato per esempio allora, qua andiamo a vedere, andiamo su Natale. Così, visto che è. Ecco, qui vedete ci sono altre altre altre immagini, queste immagini, per esempio, apriamo questa. Queste immagini sono di nuovo delle immagini che voi vediamo qua, ecco, SVG, PNG, EPS, DXF, quindi sono tutte immagini vettoriali che voi potete scaricare immagine vettoriale cosa vuol dire che voi potete ingrandire quanto volete non perderà mai di definizione e potete utilizzarla per quello che abbiamo detto prima come immagine a sé oppure da stampare sul vostro, sul, um, sulla con il vostro plotter a taglio oppure da stampare con la vostra stampante oppure da utilizzare per creare le vostre pagine i vostri i vostri lavori quindi il discorso è sempre lo stesso ma eh, le, i posti dove andare a cercare sono veramente tanti. Poi una cosa che mi interessava farvi vedere, importante, allora nell'utensileria c'è eh, un font cloud che... Eh, vi farò vedere come funziona ma prima lo devo andare a verificare io perché non ho, non ho ancora avuto il tempo di guardarlo è un posto dove praticamente mettere riuscite a vedere immediatamente tutti i font che ci sono e come potete utilizzarli quindi un posto per memorizzare i font che può essere molto utile vedete che qua sotto tra l'altro è gratis vi spiega un po come fare quello che vi può servire e mettendo in italiano vi spiega tutto molto molto bene ma un'altra cosa che volevo farvi vedere è che qui dove c'è l'arte è molto interessante, io ho guardato qualcosa ci sono praticamente ehm, tanti, eh, tanti video su eh, come fare tantissime cose eh, ma che riguardano un po' la creatività a 360 gradi per esempio questo è, è, un, è, un, è un video come sublimare sulle camicie di cotone quando i video visti sono magari in inglese per esempio clicchiamo su questo perché io l'avevo già guardato ecco poi avete qua la spiegazione in italiano che è chiarissima quindi vi spiega nel dettaglio quello che dovete fare e quello che non dovete fare ma per esempio sono andata per curiosità forse in eh, adobe qua photoshop per esempio e anche qui ecco vi spiega eh, questi sono dei proprio dei, come installare i pennelli su Photoshop, come aggiungere una spruzzata, quindi adesso io ho detto Photoshop, poi magari a voi non interessa perché non avete il programma, non sapete utilizzarlo eccetera, ma qua c'è veramente di tutto, per esempio artigianato per bambini, non lo so, eh, non la sto aprendo adesso con voi, quindi non... artigianato, eh, non lo so, qua vi fa vedere delle cose che sono state fatte, vi spiega come creare un banner, ci sono tante cosine... Tante cosine interessanti, cioè come fare il play dog a casa, insomma tante cose che uno può, può guardarsi e quindi c'è anche tanto materiale per, per imparare ora vi ho fatto vedere a grandi linee cosa c'è nel sito perché dico proprio a grandi linee perché qua c'è da perdersi c'è da perdersi delle ore allora in cosa consiste la, la, la collaborazione che mi hanno richiesto perché eh, questa è una cosa importantissima allora qua vedete in, allora, intanto eh, eh, io, cioè, eh, voi potete comprare il pacchetto singolo eh, potete, potete comprare allora facciamo un po' entriamo in uno di questi così eh, e facciamo così, così vediamo una cosa eh, reale. Allora, chiaramente vedete che qua tutti i pacchetti eh, hanno un costo in dollari. Devo dire tra l'altro che ci sono dei, dei pacchetti che sono veramente a dei, prezzi, a dei prezzi accessibilissimi. Ci sono dei pacchetti scontati, per esempio questo che comunque guardate che carino per fare un album da bambini, cioè è a 1,60 euro, e 60, a 1 e 60, quindi stiamo parlando di cose molto, molto poco care. Però qual è la, la, la particolarità di questa cosa? Che ci sono gli abbonamenti. E allora è qui che entra in gioco il mio, eh, la mia offerta, diciamo quello che mi hanno offerto, mi hanno proposto come, come collaborazione da offrire ai miei follower. Allora, eh, vedete che qua ci sono... Ehm, delle, degli abbonamenti mensili che sono divisi per artigianato, che sarebbe tutta quella parte dei file di taglio per eh, i plotter a taglio, i caratteri, che sono tutto quello che riguarda i loghi, che vi ho fatto vedere, sono tantissimi e sono veramente bellissimi. I loghi considerate che se li acquistate singolarmente costano veramente tanto, perché io li ho già dovuti acquistare per fare dei lavori, perché non, non avevo ancora questa possibilità, e costano molto. E, e poi c'è la grafica che include tutte le clip art, tutte le carte, tutta quella parte che rimane nel... in questa... esatto vedete sono anche divisi qua, vedete grafica c'è tutta questa roba, carattere, c'è tutta questa roba, artigianato c'è tutta questa roba, oppure c'è un abbonamento che è, è pazzesco perché veramente vi prende qualsiasi cosa di cui avete bisogno potete scaricarla a quel punto gratuitamente. E quindi come vi dicevo dove entra in gioco quello che mi hanno offerto. Allora se voi entrate nel, ehm, nel, nel sito tramite il link che trovate nella descrizione del, ehm, di questo video avete la possibilità di ehm, accedere a questo tipo di promozione quindi stiamo parlando della promozione che adesso è data a 29 dollari al mese con un dollaro per un mese così voi avete la possibilità veramente di andare a guardare tutto quello che c'è scaricare quello che avete che vi piace vedere se la cosa vi serve e vi assicuro che è interessantissima compreso tra l'altro tutto quello che avete con l'abbonamento tutto compreso di licenza commerciale scaduto il mese praticamente questa offerta dei 29 dollari vi viene proposta con il mio, eh, essendo entrati con il mio link di affiliazione, a 19 euro, eh, a 19 dollari, scusate, avete l'accesso a, a tutto, il sito. Quindi stiamo parlando di milioni di risorse, che è una cosa veramente, veramente interessante. Per quello, dopo averla valutata, mi sono, ho deciso appunto di, di accettare questa cosa e di proporvela. Cliccando sul link che trovate nel, nella descrizione del video, come vi dicevo, entrate in questa pagina, mettiamo sempre traduci così, eh, così si capisce meglio, e vedete che voi vi dice che, che avete l'accesso illimitato a oltre 3 milioni di bellissime fonte grafica con solo un dollaro. Quindi un mese di accesso completo a un dollaro, ottieni l'accesso a tutte le risorse, nessun limite, l'uso commerciale è consentito su tutte le risorse. Dopodiché, scaduto il mese, rinnova 19 dollari. Puoi annullare in qualsiasi momento nessuna domanda. Questa era un'altra cosa che mi premeva e eh, che appunto si potesse fare, perché altrimenti non, non, non, mi, non mi interessava la cosa. Dopodiché eh, qua trovate 10 motivi per cui dovreste ottenere tutti gli accessi oggi e vi spiega a grandi linee appunto quello che io vi ho fatto vedere un po' nel dettaglio, ma cosa copre la licenza, vi spiega un po' tutte le cose, tutto quello che... Che vi può interessare quindi io penso di avervi detto tutto eh, vi posso appunto solo garantire che eh, o, o consigliare perlomeno eh, intanto di eh, sfruttare questa opportunità di un dollaro per un mese così avete veramente modo di vedere come funziona il sito e quello che c'è nel sito Considerate che voi potete scaricare e utilizzare la roba in questo mese, quindi eh, potete già fare tantissime cose e questo vi darà modo di capire se eh, continuare ad utilizzarlo oppure no. Una cosa che vi posso eh, assicurare è che eh, appunto io eh, per disegnare le mie carte, per fare tantissimi lavori, eh, avevo già utilizzato dei siti come questi dove danno appunto i pacchetti commerciali eh, per poter fare delle carte altrimenti non avrei per esempio potuto venderle e, e le cifre che ho speso sono state ben diverse dai eh, 19 dollari al mese che mi propone questo sito. Ad averlo scoperto prima io non lo conoscevo, magari molte di voi lo conoscono, se è così scrivetemelo nei commenti perché vuol dire che appunto io l'ho scoperto in ritardo e avrei voluto che qualcuno me l'avesse detto prima, avrei risparmiato un bel po' di soldi perché comunque 19, 19 euro al mese quando voi in qualsiasi momento avete bisogno del disegno particolare, della carta particolare, della cosa particolare, andatela, prendetela, scaricate e vi assicuro che vi cambia la vita. E io, cioè, ma poi lo, forse lo sapete perché magari vi è già capitato di aver bisogno di qualcosa e di non sapere dove sbattere la testa per andarlo a trovare. Qua trovate veramente di tutto. Quindi io spero appunto che questa cosa la troviate interessante come l'ho trovata interessante io. E mi raccomando, eh, scrivetemi nei commenti quello che, quello che ne pensate, eh, perché sono vera, cioè, mi, mi fa piacere sapere quello che, so, quello che è il vostro pensiero, perché ero indecisa appunto se accettare o meno questa collaborazione, eh, però penso che sia una cosa veramente interessante, perché io ne sono rimasta entusiasta, in questi giorni appunto la sto ancora guardando, vi dico, non, non sono ancora riuscita a vedere tutto quello che c'è, probabilmente... E non ce la farò in un solo mese perché comunque ci sono talmente tante cose e non posso dedicare 12 ore al giorno a guardare le cose che ci sono in questo sito, e però mi farebbe appunto piacere che voi condivideste con me questa, questa cosa se vi interessa e poi mi raccomando attraverso i social, i miei social, e fatemi sapere nel momento in cui appunto entrate nel sito iniziate a scaricare cosa ne pensate e fatemi vedere i lavori, inviatemi i lavori che fate con, con, con queste carte perché io sarò sempre felice di pubblicarle come ho sempre fatto finora con le mie carte ma adesso sarò felice di farlo anche con questo e di avere una, una, un confronto con voi su tutto quello che si può creare. E detto questo non mi resta come al solito che augurare una buona creatività a tutti e con questo sito di creatività chi più ne ha più ne metta e ci vediamo con il prossimo video un abbraccio e un bacione